veramente tanti risultati ma adesso che ci parliamo in questa veste intervistatore, intervistato <ride> che non si capisce bene chi intervista chi partiamo magari anche da, da che cosa significa sinestesia perché sinestesia poi è un, tu che hai fondato questa società è, è un nome che è assolutamente evocativo quindi richiama poi alla fine i, i valori e una visione che tu hai avuto dieci anni fa e che noi stiamo portando avanti insieme eh, guardando sempre al futuro, però è, è certo. evocativo il nome, perché hai scelto sinestesia? Beh, allora, era, è un nome che mi frullava nel, nella testa da tanto tempo, quando, quando poi appunto c'è stato da scegliere il nome per, per la, la mia società, eh, ho pensato che sinestesia fosse, fosse quello giusto, eh, sinestesia è una parola greca, di origine greca, eh, che è composta da due parole che significano sentire insieme. Il sentire proprio nel senso dei cinque sensi, no? quindi proprio nel, nel senso della percezione. E, ed era qualcosa che aveva sicuramente un richiamo per esempio alla multimedialità, no? a tutto quello che eh, poi facciamo anche a livello eh, pratico nella tecnologia, in quello, nel digitale. Eh, però aveva anche un, un importante richiamo allo stare insieme. Eh, al, al vivere l'esperienza insieme e questa parte è l'altra componente fondamentale eh, del, dell'idea, no? dell'intuizione eh, di sinestesia, cioè quella di voler comunque eh, non essere un'azienda tradizionale ma eh, un'azienda che comunque Sperimenta molto, osa ogni tanto fare dei passi che vanno in direzioni un, un po' fuori dagli schemi e, e quindi tutte le varie intuizioni anche di cui parlavi prima, no? il Droid con eh, Swift, Swift Heroes, dopo, eh, Girl's Stack, tutto il mondo della parte di Academy. Che, che sono, sono state delle, delle idee, delle intuizioni che abbiamo voluto portare avanti, ma come questa, tante altre cose, l'area che si occupa di innovazione, no? è il suo interno, quindi tutte le eh, attività che portiamo avanti con le start-up, sono tutte ehm, emanazioni di, eh, di quella che poi è un'idea. Eh, di imprenditoria un po' diversa e, e davvero innovativa di, di per sé, no? quindi una voglia di, di fare un qualcosa che abbia anche poi un impatto eh, che va al di fuori. E, e io credo che la grande fortuna che ho avuto eh, nel, nel, nel percorso e da, dal, dalla nascita di Sinestesia Sine, Sine, Sine in avanti è stata poi quella di incontrare le persone che eh, hanno capito questa filosofia, eh, che non è così immediata, <ride> che, che va capita e quindi mi, mi, mi rendo conto che non è sempre eh, facile e, e hanno deciso di fare questa strada insieme. Eh, in questo senso eh, non avrei potuto fare quello che ho fatto, non avremmo potuto fare quello che abbiamo fatto insieme se non ci fossimo... Eh, trovati e non avessimo anche condiviso appunto, questo, questo progetto e questa idea un po' folle a tratti che è, che è sinestesia. Ma Io ho fatto fatica all'inizio, lo sai, ne abbiamo parlato tante <ride> volte perché è un mix fra eh, la concretezza che deve avere un'azienda e il sogno di poter fare questa azienda attraverso un percorso non convenzionale legato moltissimo a quelli che sono i valori che tu in primis hai messo nel, nel momento in cui hai pensato a questa società quindi festeggiarla attraverso un percorso fatto veramente di contenuti importanti condivisi con personalità di grandissimo rilievo inutile ricordarle nel senso che è stato veramente emozionante per tutti e due incontrare eh, queste persone che hanno poi portato la loro esperienza che aveva comunque come filo conduttore eh, esattamente l'approccio che noi abbiamo avuto poi nello sviluppare sinestesia in questi anni quindi pensare al futuro in maniera non convenzionale come dicevi tu rischiando rischiando anche di battere qualche facciata, ma investendo su quelle che erano le idee che noi abbiamo, abbiamo poi portato avanti concretamente parlando del nostro progetto di questo progetto di tutte queste interviste che poi ci hanno messo un po alla prova no perché non, ha, non è il nostro mestiere no, intervistare no. le persone è stato emozionante bellissimo io mi sono divertito un è sacco anche, anche un sacco e, diciamo che questo progetto noi l'abbiamo pensato uh, in ottica di restituire qualcosa che abbiamo tanto ricevuto in questi anni mh, nel, nel nostro percorso, Quindi è, ed è un, anche questa una, um, una modalità che noi cerchiamo di ripetere anche sul nostro territorio. Cioè. Torino per noi è, è importante, adesso ci siamo allargati un po' anche su altre città, però il fatto di restituire qualcosa che abbiamo ricevuto ci piaceva moltissimo come argomento in generale, come fine di tutta questa iniziativa? Ma Sì, eh, Sinestesia nasce a Torino. Torino è una città un po' strana, no? una città in cui tante cose nascono, poi a volte le, le cose hanno successo, si perdono, fi finiscono in altri, in altri luoghi, no? in altre città. Eh, invece quello che, che noi vogliamo fare è proprio di investire anche tanto e restituire tanto a quello che è la città. Eh, no? eh, Droidcon l'abbiamo voluto fortemente qui, anche se forse sarebbe stato più facile farlo a Milano, eh, tutti gli eventi principali che, che facciamo li, li vogliamo portare sul territorio eh, e io sono convinto che Torino abbia una pazzesca eh, potenzialità eh, nei termini di eh, innovazione, nei termini di crescita anche economica legata al mondo del, del digitale e dell'innovazione. Qua sono nate e stanno nascendo veramente tante aziende. Eh, e tante iniziative che eh, poi sono veramente andate in giro per il mondo, pensiamo anche all'MPEG e adesso M MPAI, il no? consorzio che lavora con l'intelligenza artificiale eh, per le definizioni di nuovi standard che è nato sostanzialmente a Torino da Cheriglione, no? il padre dell'MP3. Ma eh, come questo eh, ne, ne stanno succedendo tante di cose in questa città, eh, tanti progetti, eh, le OGR sono diventate sempre di più anche un centro eh, nevralgico di incontro, no? dove anche noi eh, abbiamo, abbiamo voluto essere presenti. Eh, molte, molte iniziative sembra che stiano nascendo, potrebbero nascere come l'Istituto Italiano dell'Intelligenza Artificiale, speriamo che si riesca in qualche modo a portarlo, anche se le notizie sono <ride> contrastanti no? in questa direzione. Allora Bisogna secondo me, lavorare tanto per, eh, per fare qualcosa eh, che poi restituisca al territorio, ma restituendo al territorio poi restituisca anche a tutti noi. No? Eh, il, il nostro modello di imprenditoria è molto eh, improntato a questo tipo di approccio. Eh, lo, lo, lo, dico, lo dico sempre, eh, a me piace molto la storia di Olivetti e mi, mi ispiro e ci ispiriamo tanto a, con il, il dovuto rispetto ovviamente per per quello che è stata una uh, realtà incredibile proprio nel nostro territorio, di fatto, del Piemonte. E quella era, era una, una visione molto avanti. E oggi, se, se si fa imprenditoria, secondo me non si può prescindere da, uh, da quel tipo di, di approccio e dal, dal, da una responsabilità sociale dell'imprenditoria, uh, da un'attenzione uh, un alla cultura, all'inclusione tutti i temi che fanno esatto. parte no? delle, delle, dieci, delle dieci tematiche che abbiamo toccato in questi, in questi dieci mesi quando sono arrivati in sinestesia noi eravamo poi alla fine due sviluppatori cioè nel senso noi nasciamo come sviluppatori e quindi e non, e non lo rinneghiamo e non si rinnega assolutamente io tra l'altro non ero neanche particolarmente bravo così almeno tutti quelli che vedono l'intervista non dicono ah ma lui e... Quindi, quando sono arrivato in Sinestesia, il mio pensiero era arrivare in una realtà assolutamente eh, puramente tecnica, mentre invece poi nella tua testa, e poi insieme nella nostra testa, c'è stata invece una grande trasformazione. Perché Sinestesia effettivamente ha partecipato nel, alla digital transformation, ma soprattutto su se stessa quindi noi siamo diventati poi qualcos'altro rispetto a quelle che erano le nostre il nostro no, uh, setup di base ah, certo. quindi il nostro setup era fatto di mobile, di web, di e-commerce di tecnologia che poi siamo riusciti in qualche modo proprio con la volontà di trasformarci in qualcosa di differente molto più orientato verso il futuro eh, ci siamo trasformati e abbiamo cominciato ad affrontare temi differenti, oggi sono, sono temi che abbiamo affrontato con i nostri ospiti, quindi abbiamo parlato di intelligenza artificiale, di gaming, di tecnologie disruptive, ovviamente abbiamo parlato di mobile perché poi mobile sinestesia è stata veramente mm, una società che ha anticipato i tempi rispetto allo sviluppo soprattutto certo. in Italia, quindi questo toccare anche questi temi nelle nostre, nei nostri festeggiamenti era doveroso per ricordarci le nostre radici ma per poi andare a raccontare quello che è anche la nostra visione di futuro. Sì, radici che sono tuttora molto solide perché comunque sinestesia è tuttora molto basata su l'elemento tecnologico, no? mobile, web, eh, sviluppo front-end, back-end, e-commerce sono dei temi che tuttora eh, sono forti e quello che abbiamo fatto è stato quello di eh, guardare un po' oltre, eh, evitare che eh, la tecnologia e quella che la componente digitale venisse vista solo come una commodity, un qualche cosa di rimpiazzabile, eh, ma dare un valore aggiunto reale, quindi costruire... Eh, tutta una serie di competenze al di sopra, di, anche poi di marketing digitale, anche di consulenza strategica, anche di design, di progettazione, di tutto quello che è il prodotto, il servizio digitale, l'esperienza dell'utente. No? Oggi noi ci definiamo una Digital Experience Company non per nulla. No? Cioè, partorito con grande <ride> una, dolore una società che si occupa di esperienza digitale quindi tutto quello che eh, si, si, si affronta quando ci si interfaccia con il mondo digitale no? dalla, eh, dalla, dalla progettazione, dal design fino eh, alla comunicazione e a quello che è, è tutta la parte eh, di, insomma, di trasformazione digitale a, a 360 gradi uno degli argomenti che hanno, è stato un po' il filo conduttore di, di tante interviste è stata la contaminazione. In fondo quello che abbiamo fatto poi è stato farci contaminare da quelli che sono argomenti e grandi temi non tecnici. Quindi abbiamo visto come eh, l'inclusione, la sostenibilità, eh, la cultura in generale, la creatività sono parte di quella contaminazione che ci ha permesso di crescere e di far crescere le persone intorno a noi in maniera sinergica rispetto al nostro progetto eh, diverse persone nelle interviste parlavano proprio di come il, la contaminazione eh, sia un argomento estremamente importante nella crescita di un'azienda ma delle persone quindi anche oggi tutti gli argomenti eh, che riguardano l'inclusione, che riguardano eh, il gender gap, eh, sia in ambito tecnologico che in ambito sociale e culturale, eh, debbano essere affrontati pensando a quali possano essere veramente le ricadute positive in un qualsiasi contesto della vita. E, e questo è uno dei motivi per cui abbiamo sempre di più lavorare <ride> in questo ambiente. Eh sì, la, la contaminazione è alla base della creatività, no? lo diceva Bracchetti, diceva sì. di fatto anche i più grandi creativi remixano in qualche modo quelle che sono le esperienze che hanno avuto l'altro ieri o dieci anni fa e eh, che messe tutte insieme hanno permesso di crescere no? quel giardino eh, interiore della creatività e hanno permesso di creare qualche cosa di nuovo. E, quindi questo è fondamentale ed, ed è un filo, uno dei fili, con, fili conduttori eh, di, della nostra azienda e poi invece parlando di, del, del tema della, della CSR adesso se ne parla tanto ed è sempre di più mainstream no? adesso diventerà eh, quasi indispensabile no? avere una, un profilo di quel genere no? legato quindi alla, alla componente sociale, al componente culturale in questo anche noi secondo me siamo stati dei precursori, nel senso che questa cosa ce l'abbiamo avuta sempre, l'abbiamo sempre voluta fare, ancora prima che fosse così codificata. No? Adesso vogliamo diventare anche eh, società benefit e probabilmente entro fine anno, se tutto, se tutto va bene, riusciremo a farlo e da lì intraprendere anche un percorso di certificazione come B Corp. Ma si tratta di un percorso naturale per noi, non è un qualcosa di artificiale che ci andiamo a creare perché eh, in qualche modo fa figo adesso averlo. Eh, è proprio qualcosa che è nel nostro DNA da sempre e che eh, ci ha sempre caratterizzato. Un altro elemento che io ho trovato sempre interessante, che si interseca proprio con quello che è la nostra modalità e quindi i nostri argomenti di discussione in questi festeggiamenti, è il nostro rapporto con le start-up. È il fatto di andare a cercare quelle che possono essere delle disruptive technologies piuttosto che dei prodotti o, del, o delle persone poi a dir la verità molto interessanti ovviamente partendo sempre dal nostro territorio quindi noi abbiamo poi fatto un percorso insieme a tante start up eh, a cui ci siamo approcciati anche con ruoli molto differenti però anche questo fa parte poi di guardare il futuro in maniera aperta perché i ragazzi giovani, ad esempio Waibo per citarne. Citare gli Una ultimi. recente. Abbiamo, noi vediamo proprio quella freschezza e quella quantità di idee e di entusiasmo e di valori eh, che poi scegliamo come eh, partner per accompagnare dal lato alcune impre idee imprenditoriali interessanti, ma anche cercare di sostenere quella che è la passione. Dei, dei ragazzi che fondano una startup e ci mettono tutta l'anima e, e magari mettere anche a disposizione la nostra esperienza Certo. Eh, le nostre facciate prese e eh, le nostre difficoltà che si sono trasformate in un'esperienza che magari per un ragazzo è preziosa quindi anche lavorare con i ragazzi i nostri progetti con i ragazzi sono una cosa di cui andiamo veramente orgogliosi pensiamo a Grostec, ad esempio sì, Grostec è stata, stata un'emozione un, un, un particolare il fatto di poter eh, presentare un'idea differente di quello che è un approccio invece molto antico, cioè che la donna non sia portata o non sia in grado di fare dei lavori legati a tutto il mondo STEM e questo è veramente vabbè, poi è continuamente ribaltata questa situazione perché le donne che fanno successo nel nostro campo ormai sono tantissime o nel campo STEM sono tantissime, però in Italia, dove si arriva anche da una cultura ovviamente di un certo tipo, questo argomento poterlo affrontare, poter incontrare delle donne eh, che all'interno anche di grosse, di grosse compagnie hanno fatto dei percorsi di successo, dimostra ai ragazzi che poi noi andiamo a formare anche attraverso i corsi di Future Makers o Girl Tech stessa. Eh, dimostrare che una donna non solo può essere eh, parte di questo meccanismo importante ma può essere assolutamente molto più brava, creativa e fantasiosa il protagonista, no, esatto. per può essere protagonista ed è fondamentale che esistano questi role model anche femminili, no? certo. role model maschili nel nostro ambito, nell'ambito della tecnologia nel, dell'innovazione ce ne sono tanti eh, I soliti, no? Musk, in passato Steve Jobs, no? queste persone carismatiche. È, è, è importante andare a cercare anche dei role model femminili perché quelli poi ispirano. Eh, sappiamo bene che eh, la, uno dei motori più potenti è proprio l'ispirazione no? che traina e eh, che può effettivamente essere eh, una, una, una cosa che fa la differenza e Gros Tech nasce tra l'altro appunto da Future Makers invece che è un altro progetto di quelli eh, un po' folli e ambiziosi sì. che, che abbiamo voluto creare che è questa scuola di coding, robotica, STEM in generale insomma di, di, di, di innovazione per bambini e ragazzi in età scolare e che è nata così in sordina e che da, da, da essa poi ha fatto insomma, sono nati progetti come eh, come Grostech, Tech, sono nati i, i corsi in presenza, i corsi online eh, durante la pandemia che hanno fatto anche eh, tantissimo successo no? e che sono stati molto seguiti. Questo perché crediamo che alla fine la formazione sia eh, molto molto importante e anche l'abilitazione la, per i ragazzi a poter scoprire che eh, possono vedere un, un, un futuro nel, eh, nella tecnologia nelle materie, diciamo, tecnico-scientifiche come una cosa fondamentale. Abbiamo tanto bisogno in questo momento eh, in Italia, in, a Torino, ma in generale, in sinestesia, in sinestesia no? <ride> di talenti eh, e, e tutte le aziende che lavorano al nostro mercato sanno benissimo che eh, è difficile trovarli, sono pochi, non sono, non sono sufficienti a, a rispondere alla domanda e quindi la formazione, anche le collaborazioni per esempio che portiamo avanti con ITS. Eh, con l'università, col, col con Politecnico, esatto, col Politecnico. E sono, e sono un elemento, è una, la formazione è un elemento fondamentale per crescere le future generazioni e anche perché poi, e questo è un tema che è ancora eh, più importante, noi dovremmo abituarci a una formazione costante e permanente. Quindi l'Academy che abbiamo creato. Eh, e che si rivolge poi alle aziende, si rivolge agli adulti, si rivolge a professionisti e, e va nella direzione anche proprio di, di fornire questo tipo di, di supporto, perché ormai mh, sappiamo bene che appunto i bambini eh, oggi mh, non, non sanno che lavoro faranno da grandi, ma probabilmente il lavoro che faranno da grandi neanche esiste. Perché molti dei lavori attuali, 15-20 anni fa, non esistevano. Eh, ma comunque questa cosa qua succederà sempre di più anche nel mondo adulto, quindi l'idea di fare lo stesso lavoro per tutta la vita ormai è sempre più, da no, è sempre più nel passato, no? nel futuro, eh, probabilmente ci dovremo reinventare e quindi formarsi anche in età adulta e continuare a, a imparare è, è fondamentale. E adesso dobbiamo farci questa domanda che abbiamo fatto tutti, abbiamo ammorbato tutti con questa <ride> domanda che a dire la verità richiederebbe una bella sfera di cristallo, soprattutto per la velocità che dicevi anche tu adesso e, e la domanda è, caro Francesco, come sarà il futuro tra dieci anni? Come lo immagini il futuro tra dieci anni? Tutto sul tempo, così eh, ora non posso farla a te. <ride> e come sarà il futuro? Mm, difficilissimo rispondere oggi, no? stiamo vivendo una, dal punto di vista della tecnologia una crescita esponenziale, no? eh, quella che viene chiamata la singolarità tecnologica eh, da, da, alcuni, da alcuni analisti e questa accelerazione fa sì che dal punto di vista della tecnologia sia quasi eh, impossibile fare delle previsioni a lungo termine, si possono fare delle ipotesi, si può provare a pensare a quelle che saranno alcuni trend eh, non solo del digitale, no? possiamo parlare non so, della, della medicina, della bioingegneria eh, dell'esplorazione spaziale, ci sono delle cose che stanno succedendo negli ultimi dieci anni che forse neanche immaginavamo quando eravamo ragazzini nei nostri sogni più no? eh, più, più sfrenati e ovviamente tutte queste accelerazioni tecnologiche eh, hanno un grande impatto poi sulla società ed è ancora più imprevedibile questo tipo di impatto perché invece la società e gli esseri umani non, non crescono a velocità esponenziali, crescono quando va bene in modo lineare e a volte neanche, neanche così e, e quindi questo fa sì che poi ci si trovi impreparati e secondo me quello che sta succedendo in questo momento nel mondo è proprio ehm, che la, la società non è pronta a tutto quello che è la tecnologia, la scienza, le innovazioni che stanno venendo fuori a una velocità assurda eh, stanno, st ci stanno mettendo di fronte. No? E quindi questo, questo porrà una serie di eh, interrogativi e porrà una serie di, anche di sfide nel prossimo futuro a cui dobbiamo prepararci. Quindi quello che, che vedo sicuramente sono tanti cambiamenti eh, e la necessità di come dicevo prima, di, di studiare e di cercare di informarsi, cercare di essere parte attiva di questi cambiamenti e non di subirli, perché è l'unico modo probabilmente poi per arrivare a un futuro che, che effettivamente sia, sia migliore. È una visione ottimistica non voglio essere pessimista, nel senso che tante cose stanno migliorando, anche se... Eh, ci sono tante incertezze perché in periodo di cambiamento la pandemia poi è stata ovviamente un acceleratore di tante cose anche tecnologiche eh, anche nell'adozione, anche nella cultura, anche nel modo di pensarle eh, ma eh, ovviamente anche di tanti problemi che sono diventati ancora più forti, anche problemi sociali, insomma anche problemi eh, a livello geopolitico, quindi questo Bisogna, saranno delle sfide davvero interessanti da vedere nel futuro. Spero in una cosa, uh, concordo con la, la tua visione, la, la visione che hai appena dato, spero che tutti questi cambiamenti in qualche modo siano disruptive rispetto anche a quelli che sono i rapporti umani. Cioè, noi diciamo Lo sviluppo della tecnologia, se vogliamo, ha dato anche un impulso a un allontanamento, dal punto di vista umano delle persone, quindi la tecnologia che noi diciamo essere sinestesica o sinestetica, che invece dovrebbe essere bella, inclusiva, da fare insieme, no? che permettesse alle persone di stare più insieme, nella realtà ha anche creato molta divisione dal punto di vista sociale. Quindi io spero che nei prossimi dieci anni la tecnologia invece impari e lavori sempre di più per unire di nuovo le persone. Eh, alcune, alcune innovazioni tecnologiche che abbiamo visto hanno permesso di velocizzare processi, di fare la spesa online, di organizzarsi viaggi, di farsi tutta una serie di cose, eh, cambiando il panorama del mondo, il panorama lavorativo come dicevi prima, nuove professioni, nuove opportunità. Eh, in qualche modo hanno lasciato, ha lasciato indietro anche delle persone, eh, quindi ha creato del bene, ha creato anche delle difficoltà, però con la maturazione, questo deve arrivare a un processo di maturazione, spero che le persone e mh, la socialità, che abbiamo visto quanto essere importante poi dopo la, dopo la pandemia, abbiano un ruolo decisivo nelle scelte che si faranno a livello generale su argomenti tecnologici perché senza il rapporto umano e senza essere davvero inclusivi verso le persone che ti stanno vicino eh, si perde completamente il valore poi anche di quello che facciamo noi quindi di fare una tecnologia bella funzionale ma senza questo tipo di, di valore si perde completamente tutto Altro tema importante è tutto il tema ecologico e tutto il tema della sostenibilità, perché la, se la tecnologia veramente aiutasse a fare dei passi avanti rispetto a questi temi, e i ragazzi sono assolutamente attenti a questi temi, molto di più di quanto lo siamo stati noi che arriviamo dal consumismo sfrenato come cultura. No? E quindi io spero anche che, che questi aspetti, che noi tra l'altro abbiamo anche visto con Diverse, diverse personalità vengano veramente affrontati anche attraverso la tecnologia, speriamo di farne parte anche noi tra dieci anni con sinestesia o con quello che faremo tra dieci anni. E tutti i proventi raccolti da, da questo libro, da questa iniziativa, andranno devoluti all'ospedale infantile Regina Margherita e eh, ai profughi afghani richiedenti asilo eh, in Italia. Quindi insomma come appunto è nel nostro stile, nel nostro modo di essere eh, abbiamo pensato di restituire questo regalo, questo grande regalo che ci hanno fatto tutte le persone che hanno contribuito a questo progetto eh, insomma, in un'attività in un eh, che, che verrà devoluta a scopi benefici con questo si conclude anche questo percorso di, di interviste questo, questo lungo festeggiamento almeno per questa parte di video che però non è finito faremo ancora un sacco faremo di ancora cose, un sacco di cose questa e sorprese no? assolutamente e, e però con questa occasione vogliamo ringraziare ancora una volta eh, tutti quelli che l'hanno reso possibile quindi tutte le persone eh, che, che si sono prestate nelle interviste, tutte le persone che hanno lavorato eh, al progetto e poi un grande grazie per i dieci anni di sinestesia voglio anche dire eh, a tutte le persone che fanno parte o di questa grande parte. famiglia eh, che poi hanno portato un pezzo di sinestesia nel mondo no? come qualcuno dei ragazzi che eh, insomma ha preso strade differenti no? ci hanno detto noi ci porterò sempre con me e per dove andrò eh, porterò una, la testimonianza di quello che, che ho imparato e che ho, visto, che ho visto qui quindi grazie grazie a tutti e Niente, ci... Ci, vediamo ci vediamo nel futuro tra dieci anni anche prima sì. <ride>